Allora, partiamo dal presupposto che sono nelle peggiori situazioni per poter registrare Fa un caldo bestia, non posso aprire la finestra E continuo a morire perché da solo non riesco a parlare nelle bedwars Questo video farà schifo Allora signore, di cosa si parla oggi? Si parla della SMP Più precisamente della Ingram SMP Che avete eh, sicuramente visto sul mio canale se siete iscritti Ah, a proposito, la metà di voi non è iscritta al canale Quindi iscrivetevi È un tasto rosso vi piacciono i, premere i tasti? Ecco Ce n'è uno sotto il video Quindi eh, cliccatelo Mi fate un piacere per favore Così arrivo ai 100 iscritti E posso rilasciarvi finalmente la pacca che sto usando in questo momento Fatto sta eh, Che volevo parlare appunto dell'SMP Perché eh, è da un po' Che non porto video sull'SMP Perché di colpo c'è stato un piccolo problema che oggi vi spiego Allora prima di tutto parto col presupposto Che ci sono stati dei conflitti tra gli owner eh, Del server che ci ostava l'SMP Praticamente questo server di cui non farò il nome, nessuno dei partecipanti fa video sull'SMP Perché appunto gli owner di questo server hanno avuto dei conflitti, hanno litigato e si sono praticamente depexati a vicenda Mettrò le mani avanti, non so esattamente di cosa stiano litigando Però essendo anche noi partecipanti di... Mi ero, mi, mi, mi ero scordato di non avere più il letto <coughs> Voi direte, ma Redder, voi, cosa ve ne frega se il server litiga con i suoi owner? Te teoricamente a noi non ce ne fregava niente, perché noi giocavamo tranquillamente sul server. A un certo punto, eh, guarda caso, arriva una persona, la chiameremo Jampiffo. Questo Jampiffo eh, ha deciso di griffare tutte le basi dell'SMP. E che eh, l'SMP funziona aeree, e se non rispetti le ere, o vieni temp bannato, messo in jail. Lui non ha rispettato il fatto che non si poteva griffare, quel periodo, eh, è stato bannato dall'SMP Creeper giustamente ha chiesto il backup del mondo a uno degli owner, questo owner è stato contattato appunto da Creeper per avere il backup, L aspettiamo un giorno L aspettiamo una settimana passa un mese mi sa che quel backup non ce l'ha Quindi noi dovremmo partire da zero con uh, un nuovo inizio Per carità ci potrebbe anche stare Perché uh, l'SMP era abbastanza poco organizzata Però stava andando bene Su tutti i canali Quel trailer dell'SMP che vedete sul mio canale È il secondo video più famoso che ho Il primo episodio dell'SMP E il trailer rimarranno sul canale Perché uh, giustamente hanno fatto le views No vabbè rimarrà sempre un ricordo no, Non faccio video soltanto per le views Quindi Che cosa si fa dell'SMP adesso? Non lo sappiamo non lo sappiamo perché da un server discord dell'SMP siamo passati a un gruppetto discord temporaneo Però non significa che non ci sarà un'altra altro SMP Avevamo in mente di ricreare una nuova SMP Che sarà diciamo il continuo di quella vecchia Che è ostata completamente da noi Per questo serve il vostro aiuto Qualcuno che sta guardando questo video e se ne intende di serve Può consigliare sotto questo video un hosting che regge almeno 20 persone senza laggare Anche a pagamento anche a pagamento, non, non stiamo parlando di Aternos. Perché Aternos due persone non manco le regge. Mi ricordo ai miei tempi, nel 2017, in cui Aternos reggeva 47 persone senza lagare. Adesso non ne regge neanche due. A questa nuova SMP, quando ci sarà, non lo sappiamo. Però sicuramente uscirà. Quindi, eh, se non vedete video sull'SMP. Questo è un video risposta Non mi scassate con le vostre domande Ironia I Ironia Comunque signori questo video sarà brutto quanto volete Ma almeno ho risposto alle domande che mi avete fatto A proposito nei DM di Instagram Scrivetemi delle domande Perché sta per arrivare un nuovo video su rispondo alle vostre domande Sotto nella descrizione troverete tutti i miei social Tra cui Instagram Scrivetemi dei DM Anche più di una domanda Scomoda Che avete Ci vediamo in un prossimo video